Amici, conoscenti, le persone che frequenti non solo dovrebbero essere in sintonia diciamo, con i tuoi ideali, con i tuoi valori, con le cose nelle quali tu, tu credi, ma dovrebbero avere degli standard personali più alti dei tuoi, perché se tu stai insieme a delle altre persone che tollerano degli standard più bassi di quelli che tu adotti in qualsiasi cosa nel come gestire la loro disciplina personale nel come ehm, ordinare organizzare le cose nel come dialogare nel come spendere il loro tempo nel come mangiare se le persone che ti circondi, di cui ti circondi, hanno degli standard più bassi dei tuoi, tu scenderai ai loro standard. Quindi se tu vuoi alzare i tuoi standard, se io voglio alzare i miei standard, io penso che posso solo che guadagnare dal fatto di... Porca zia! Dal fatto di circondarmi di persone che abbiano degli standard più alti dei miei, che abbiano dei valori etici, morali, che abbiano degli obiettivi e degli ideali più alti dei miei. Io penso che se mi circondo di questo tipo di persone io non posso altro che migliorare, che essere più felice, contento, ispirato. Facile a dirsi, meno facile a farsi. Ma è già importante rendersene conto. Quindi se puoi fare qualcosa a riguardo, fallo. Io sono già in marcia. <susurra>